La Spagna sull'orlo della guerra civile, il Parlamento catalano approva l'indipendenza, il premier spagnolo Rajoy Tuona, ristabiliremo la legalità commissariata alla regione, che ne sarà della zazzera del leader catalano Puigdemont. Lue, la Spagna è il nostro unico interlocutore meno. Il Parlamento della Catalogna ha approvato la risoluzione che dichiara l'indipendenza unilaterale dalla Spagna e la Costituzione della Repubblica Catalana, al voto, avvenuto a scrutinio segreto, hanno partecipato soltanto i partiti indipendentisti, mentre popolari, socialisti e ciudadanos hanno abbandonato l'aula prima dell'inizio. 70 i favorevoli, 10 i contrari e 2 schede bianche. Catalogna, Rajoy, ristabiliremo legalità. Ansa, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha reagito al voto del Parlamento catalano chiedendo su Twitter tranquillità a tutti gli spagnoli. Lo Stato di diritto restaurerà la legalità in Catalogna, ha aggiunto. Catalogna, Parlamento apre processo costituente. Ansa, il Parlamento catalano ha aperto il processo costituente della Repubblica e deciso l'entrata in vigore della legge di transizione giuridica e di fondazione della Repubblica.